altro, chiedo scusa, mentre la tassazione territoriale ne abbiamo, no, la tassazione territoriale, ecco, quindi, oh, quindi abbiamo capito che anche, come dici, sistemi simili all'Italia ci danno però delle agevolazioni che sono cento volte più interessanti. E qui per chi ha il gusto, diciamo, dell'esotico c'è tanta scelta, cioè quello che voglio farvi capire è che la scelta è infinita, che il mondo è estremamente piccolo, e pensare, anche solo per curiosità, di trasferire la residenza fiscale per andare a vedere che c'è dall'altra parte del mondo, oggi è una cosa, grazie a digitalizzazione e globalizzazione, estremamente semplice, soprattutto se abbiamo dei business estremamente fruibili e non siamo legati a uh, che ne so, una società immobiliare, per esempio in Italia, piuttosto che abbiamo una salumeria a Piazza Duomo, ma mi pare che non ce ne siano più. Qui eh, la tassazione territoriale ci dice quello che vi dicevo all'inizio, tutto quello che non guadagno, tutto quello che non deriva dal mercato all'interno di questi paesi non è tassato, punto, semplice, preciso, me ne vado a Panama, mi apro un IBC, un International Business Company e tutto quello che la mia IBC guadagna su mercati che non sono panamensi non è tassato. Non è non è più difficile di così. Cos'è difficile invece in questo senso? Uh, il Paraguay, secondo me oggi, mh, tanta roba. Il Paraguay ti permette di prendere la residenza fiscale. Uh, allora, a livello pratico, in questo momento c'è un, un cliente in Paraguay che sta andando al manicomio. <coughs> sta andando al manicomio perché eh, ogni tanto mi chiama e dice, guarda, però qui, come dire, io non c'entro niente. È un problema di consolate. Ci sono consolati che lavorano meglio tipo il Consolato di Londra che non ci devi neanche andare e poi ci sono i consolati sudamericani, quindi io che sono spesso in Sud America è croce delizia, ci sono tanti vizi, eh, tante virtù, però ci sono tanti tanti tanti problemi e lui mi raccontava, io questo neanche lo sapevo, che per andare in Paraguay a prendere la residenza fiscale devi stare lì due volte in 183 giorni, quindi estremamente semplice e obiettivamente non c'è niente di trascendentale, però Assunción, che è la capitale non è esattamente la città più sicura del mondo, ecco, mettiamola così. Insomma. Quindi lui doveva, e gli hanno chiesto di depositare i soldi in, in cash, quindi non, poter, non ha potuto fare un bonifico con tutte le difficoltà che ci sono di prelevare da una banca 5.000 dollari in contanti e andare a prelevare i soldi. In più, il, diciamo, il signore al consolato è scomparso, non si trova e non si sa che fine ha fatto, che non riusciamo a iscriverlo all'aire. Però... A parte queste sciocchezze, sono sicuro che prima o poi lo ritroveranno. Magari una mano, un braccio, ma prima o poi, comunque lo ritroveranno. Il Paraguay, insomma, è tanta roba. Il Paraguay, in più, dopo tre anni, ti dà anche la possibilità di prendere la cittadinanza: cittadinanza uguale passaporto, secondo passaporto, uguale libertà di movimento, uguale libertà di lavorare. Banalmente, al di là: se abbiamo ucciso nostra moglie in Italia, non so perché io non sono neanche fidanzato, però su so questo problema della moglie e, eh, e possiamo, abbiamo libertà quindi di scappare e di fare un attimino quello che ci pare e molti altri paesi come le Filippine per esempio dove ci sono dei cari amici e clienti in questo momento, o la Malesia c'è un altro imprenditore eh, mh, hanno dei programmi in realtà studiati, perché il problema qual è? qual era prima? in realtà adesso poi si sono fatti furbi L anche la Thailandia la Thailandia è mezza territoriale, mezza non dom dopo la vediamo, quindi non sono riuscito a includerle tutte quindi come ti dicevo mh, non, non è esaustivo, però Cerchiamo di, di, di, di creare delle slide dove ci sono, ci sono tutti quanti. Um, hanno creato dei programmi per cui è estremamente semplice prendere la residenza fiscale pagando. Ecco, l'hanno risolto così. Perché prima, come facevi? O ti sposavi di nuovo, il pallino del matrimonio, con una locale, oppure dovevi. Tendenzialmente costituire una società in Thailandia è ancora possibile, però è un casino. Ho un cliente che è andato in, in Thailandia. Lui fa l'agente di, di commercio per un negozio di allenamento, insomma, famoso a livello internazionale, adesso fa il responsabile per, per l'Asia. E lui, eh, che è andato 5 anni fa, ha aperto una società e ha dovuto assumere in, in Thailandia, Bangkok si trova se non mi sbaglio, ha dovuto assumere cinque thailandesi. di cui lui non se ne fa niente, cioè lui ha queste cinque <ride> persone. È così, cioè ha dovuto. Quelle, quelle, sono le, le bellezze della pianificazione cioè questo cristiano ha dovuto assumere 5 persone 5 stavo dicendo filippini 5 no non sono filippini sono tailandese, aiutami thailandesi ti ringrazio ah, 5, ha 5 danni e questo ha 5 danni per caso Cioè, eh, ma tipo eh, uno lo fa come pure San Marino, come c'è Maria con la storia esattamente esattamente Solo che, capito, lui si sveglia la mattina e uno gli fa pulire casa, l'altro alla fine è comodo, però li deve pagare, gli paga lo insomma, Quindi l'alternativa è ci sono dei programmi, per esempio in Thailandia ne avrete sentito parlare, c'è cioè l'Elite Visa, tu gli dai 13 dollari, quello che è, e puoi rimanere lì per 5 anni, addirittura ti vengono a prendere all'aeroporto con la limousine, quindi insomma è anche queste ed è meglio secondo me pagare una roba del genere piuttosto che andare lì e dire no vabbè ma poi se lo faccio da solo la burocrazia non funziona, sono troppi e sono male organizzati, invece voi con un, un upfront insomma davanti avete risolto tutti i vostri problemi, anche perché non solo prendete la residenza fiscale qui ma non ci, non ci, non ci dimentichiamo e dopo ci arriviamo e poi da lì io mi posso aprire società dove mi pare. Qual è l'esempio classico del nomade digitale? Me ne vado in Thailandia, mi apro la società Hong Kong, il discorso di prima, mi apro la società Hong Kong nella misura in cui quello che guadagno me ne vado in Thailandia nel, nel 2020, mi apro la società nel 2020, tutto quello che guadagna la società nel 2020 non mi distribuisco il dividendo fino al 2021 su un conto corrente thailandese. In questa maniera io non sono tassato né a livello aziendale. Né a livello personale, non è più difficile di così, davvero non è più difficile di così. Il problema vero in, questa, in, in, in questo esempio è Hong Kong, è Hong Kong che oggi funziona male, che oggi sta dando problema per quello, problemi per quello che vi dicevo prima, no? per l'ingerenza della Repubblica Popolare Cinese, perché chi ha avuto a che fare invece con la Cina sa che aprire su una società cinese è completamente folle. Hong Kong invece diventa interessante per motivi che vedremo dopo che erano quelli che vi anticipavo delle holding. Okay. Il Costa Rica pure interessante senza dubbio il mio preferito se devo dirvi come avete capito è la Georgia la Georgia oggi um, ha un sistema di tassazione tale per cui io arrivo, mi apro un'azienda e ho la residenza fiscale e ci sono tre alternative che sono secondo me oggi tra le più interessanti non solo in Europa ma secondo me al mondo. Tu ti puoi aprire una, per esempio una LLC che è una società di responsabilità limitata e allora non hanno fatto altro che copiare il sistema estone, sono un po' più arretrati, quindi non puoi fare tutto da remoto, un po' più complicato. In Estonia oggi tu puoi avere tramite un'app una società con 80 euro al mese, è funzionale addio. Tra l'altro se sei residente a Malta non paghi neanche le tasse sullo stipendio, questo ve lo spiego dopo. La Georgia invece in realtà quindi ha tre possibilità, mi apro una LLC. E tutto quello che guadagno viene tassato al 15% quando mi distribuisco il dividendo. Se non distribuisco il dividendo, io non ci pago un euro. La seconda alternativa che ci dà la Georgia, anche loro si sono fatti furbi, no? la digitalizzazione, la guerra fiscale, l'internazionalizzazione, si sono fatti furbi che poi alla fine ognuno va a copiare un altro e hanno aperto una free trade anche loro. Si sono aperti una cosa che si chiama virtual zone, che è una cosa che va bene soprattutto per le attività di IT, cioè di information technology. Però in realtà per chi è del mestiere, insomma, per chi si sporca un attimino le mani, sa perfettamente che questi termini di IT sono estremamente malleabili, sono estremamente duttili. Cioè un po' come in Portogallo. In Portogallo mi danno la lista della spesa, mi dicono se non appartieni a una di queste liste non puoi sfruttare le agevolazioni fiscali. In realtà, come dire, se sei del mestiere o quantomeno se conosci i commercialisti del posto e sai come muoverti, riesci a rientrare. Sono paesi a maglie larghe, ecco, non sono super fiscali per i un, un eufemismo quindi um, se rientri in questa virtual zone che è estremamente semplice addirittura non paghi un euro di tasse mai più su tutto quello che guadagni l'unica cosa che paghi è di nuovo Georgia territoriale solo se guadagni qualcosa all'interno della Georgia io non ho clienti georgiani non so se qualcuno di voi vende in Georgia o parla il, il cirillico quindi in quel caso ve lo sconsiglierei in tutti gli altri casi non paghi tasse Uh, L'unica cosa che paghi, se vi può interessare, quando vado a distribuire l'utile, c'è cioè una ritenuta da conto, una ritenuta a titolo di imposta, in realtà, del 5%. Direte, vabbè, io lo voglio lasciare il 5%, io no. Se, uh, cioè, cioè, siamo sono qua per questo, non vedo perché... <ride> Per cui tendenzialmente c'è la possibilità di ridurla a seconda di dove siete di dove avete la vostra residenza fiscale, perché tramite trattati contro le doppie imposizioni è addirittura possibile portare quel 5% allo zero. Per esempio se sei residente negli Emirati Arabi o se sei residente a Cipro, che è un'altra giurisdizione su cui faremo qualche esempio perché secondo me oggi è una di quelle su cui puntare.